Allora, prima che inizia la trasmissione vorrei salutare... L'avete mai vista una gustante rimbarazzante? Adesso ve la faccio vedere. Verò un po'. Ciao a tutti, bentornati! E come vi avevo promesso, prima di iniziare partiamo con la lista dei Saluti. Allora, prima che inizia la trasmissione vorrei salutare Alex Piccolo, Alessandra Prestigioso, Cosimo, Co Cosimo Bella Pianta, Pamela Marvi, Aldo Fondi, Questa sei cercato Ale! <ride> Carmela Campisi, Claudio Diabolic, Luigi Grasso, Rosa Salvi, Sonia Bozzo, scatenati su Twitter, Zabesta Recchi, Davide Mugheddu, Paolo Corazza, Sabrina Pelese, Giuseppina Petuniano Petronella Alberto Youtube Italia Antonella Febbraio Ciao Antonella, Salute Napoli Cristina Catiusce Gaiarducci, Riccardo Roccentos, Centos Salvatore Iaccarino Kek the Gamer Che dice che magari il pit Lorenzo Festa Rasa Pirazzi Siria Quando vuoi fare talo wish come Basta tu chiamar And, um, Athena Urbex Simone Sportiello Mia Wallace Goodbye Boy Liam Manchester No play no Kathleen No play Yeah Mayan Mengoni Giuliana Quercia, Emanuela Lopresti, Alessandra Gulli, Saverio Doctor Travel Tra Country, C Country Giuseppe, Nefertiti 55, Luigi Zanetti, Tiziana Urbano, Roberta Cupido, Marco Amedei 2, Federico Gambrini, Cristiano Cannas, Il Ramingo. Cosa mi hai messo qua dentro? Cosa mi hai messo qua dentro? Cosa ridi? Ridi? Tu ridi, ti poi io mi... Sai che mi vendico? <ride> poi. vuoi? Giussi Patella? Ciao Giussi! Nonnolino! Nonnolino? Rosaria Matrone, Salvatore Santagati, Luisa, Emma Sauna, Becca, Ludovico, Sharon, Lina, Bacioni, Bacioni, Bacioni, Gennaro Matrone, Titti De Rosa, Bella, Elisa Marchesi, Elisabetta Ridolfo, Jack Barton. e basta se ho dimenticato qualcuno ragazzi fatemelo sapere tutti questi signori qua che io ho salutato e devo ringraziare tantissimo perché mi state dando una mano nelle indagini soprattutto eh, per decifrare bene le parole che io non riesco a capire dal ghost box quindi state facendo veramente una cosa importante per il mio canale e vi ringrazio tantissimo ma poi questi, tutti questi signori e signorine qui mi dicono brava, mi dicono come sei coraggiosa, che vai da sola, sei davvero in gamba, hai due babboni così. Ma voi non lo sapete quello che succede quando io vado in indagine. Le cose imbarazzanti che accadono, l'avete mai vista una costante imbarazzante? Adesso ve la faccio vedere. E lei, non io, eh? è lei. Vorrei un po'? C'è qualcuno? Qualcuno qui da parlare con me? Eh, io da sola. Io vorrei vedere veramente se Zacca avrebbe il coraggio di fare una cosa del genere, adesso lo faccio con la trip televisiva. Mm, mm, tutti sono capaci così. Senza nessuno rispondere al freddo e al gelo, io perché io non è che potevo aprire un canale normale come una persona normale, no? Eh, no, che ne so, magari aprire un canale dove si fanno le torte? un canale tanto adesso vado di eh un canale adesso va di moda lo slime no le torte... ok ok mm. allora ragazzi adesso andiamo a cercare sul canale volevo fare la pipì oh porca di quella zozza. Ok ragazzi, se vi sono piaciuti i miei video, mettete tanti like, condividete, condividete. Vi ricordo che c'è la pagina Facebook, sempre EPA Explorer Paranormal Entity. Iscrivetevi anche su Instagram. Perché lì pubblico cose diverse, soprattutto aggiornamenti sui video e anticipazioni. Un'altra cosa importante: avrete già capito perché sui, sugli altri social ho pubblicato che comunque adesso i video saranno due video alla settimana, di cui uno sempre che parlerà dell'indagine che verrà pubblicato il al venerdì alle ore 21. Mentre il secondo video non lo potete sapere quando uscirà perché sarà un giorno a sorpresa! Tada! l'unico modo per capire quando verrà pubblicato sarà attivare la campanella. Se avete dei posti dove volete vedermi in indagine, segnalatemelo oppure scrivetelo nei commenti, anche sotto questo video. Oppure potete usare la mia casella postale, gmail.com. Potete anche chiamarmi se abitate voi stessi in una casa o in un appartamento o in un luogo particolarmente, diciamo così, attivo. Mi potete chiamare, io vengo. Se avete un oggetto particolare, un po' strano, che vi dà un po' di noia e che avete capito che è un qualcosa di maledetto, scrivetemi in privato e vi farò sapere come spedirmelo. Con questo vi saluto, ciao, alla prossima!